Ciao ragazzi, stavamo andando a dormire ma all'improvviso guardate cosa è successo a Vanessa Ani è stata colpa tua? No Hai fatto qualcosa? No. Perché io ero andata in camera per eh, cambiarmi è no, arrivata no. Vanessa. No. Vanessa Ma cosa ti è successo? Guardate ragazzi, perde un sacco di sangue dal naso È successo qualcosa? Eh? Sei sicura? Hai picchiato contro qualcosa? E come mai tutto questo sangue? Non stai bene, non ti sei sentita bene, guardate il gatto che nel frattempo cerca di tirar giù la maglietta. Ragazzi non capisco, eravamo tranquilli, stavamo andando a dormire, sono andata in camera per mettere il pigiama, è arrivata Vanessa all'improvviso con tutto il naso che colava di sangue e mh, mi dicono che non è successo niente, effettivamente non stavano litigando. A ah, voi ragazzi è capitato qualche volta che vi accadesse che all'improvviso vi esce sangue dal naso? Allora Vane guardami, guardami un secondo, devi... Andare giù col naso e soffiarlo Non devi tirare indietro la testa È sbagliata quell'idea che ha la gente Devi soffiare il naso Ti ricordi quando eri piccolina? Ti ricordi quando eri piccolina Che soffrivi di epistassi? Che ogni tanto succedeva che ti, cadeva, ti, ti usciva il sangue dal naso Però adesso era veramente tanto Che non accadeva più Non è vero hai sbattuto sì, da qualche guardate, parte, eh? guardate, guardate, eh, sembra sì. che è il penarello, che non è no, non me. è penarello, è tutto vero, ma perché l'acqua non ti esce sì. ancora, fammi vedere, fammi vedere, adesso sciacquati un po' con l'acqua, buttate questi fazzoletti perché sono pieni di sangue e mi fanno senso, buttateli nel sembra, gabinetto, cioè, sembra che hai impettuto sangue da le parti, è successo qualcosa Anastasia, dimmi no. la verità, no, è entrata in bagno e gli è, è uscito sangue dal naso? Anche per terra c'è sangue, via Gasper! No, non fate, fate, fate leccare al gatto il sangue. Eh, Anastasia, prendi un pezzo di carta che ci stai andando sopra tu sul sangue. Prendi un pezzo di carta, per favore, e pulisci. Fallo uscire ancora? Sì, però ti devi sciacquare un attimino con l'acqua fresca. Eh, fresca? Eh sì, no, calda, no, sì, fresca. Sì, sciacquati. Prendi un pezzo di carta, Ani. Dai pulisci amore ma magari non lo so non è che magari oh, è la pressione la... Ma... settimana scorsa ma... non siete state eh, bene non è che magari a scuola ma a scuola hai picchiato la testa hai Se picchiato magari... la testa sì, ma... Eh, ma no no oggi tempo fa ma no eh? Tipo... Ti dà fastidio, ti brucia? No perché? Ma magari ti si è semplicemente rotto un capillare no, Però è strano perché di solito succede Se magari uno prende un colpo No il perché infatti quando, quando sono andata in bagno Vanessa è venuta Me l'ha fatto vedere e ha detto esce un po' di muco Io ho detto no esce ah, sangue ma dai. No perché Vanessa è venuta in bagno e mi ha detto Esce un po' di muco no esce un po' di sangue E si si sentiva bagnare si sentiva bagnata probabilmente sì, perché io le ho detto non muco ma esce sangue Ma ti sei dico, spaventata amore però Poi le ho detto vado a dire alla mamma Certo è la Amore sì. ti, sei senti, ti sentivi bagnata? Ti fa male la gola Ti fa tanto male la gola ragazzi, ragazzi, Senti ragazzi. Ti, do una, ti do il Nurofen Ma ti fa tanto tanto male? Sì? Non riesci a deglutire? Cioè, anche quando tenuto, mi cioè, no, hai mi fa male più Hai le placche male allora male Allora male ti do un po' di Nurofen va bene, bene. Sì, sì, Come va? un po' bloccato forse hai un, un, un grumo di sangue nel naso la pallina che senti prova a soffiarlo di nuovo a eh, te non ti è mai successo invece lei quando era piccolina le capì. dai Vanessa però mamma mia mi fai star male hai visto? Dio mio oh. era piccola cosa. Quando era piccolina le succedeva spesso Un giorno è andata sui gonfiabili E salita in alto in alto su questo gonfiabile in alto Quando è scesa era una maschera di sangue Poverina aveva due anni Ma c'è tipo qualcosa di strano lì. Adesso guardo Fa vedere mm. Allora, adesso, però, ti devi mettere il Bosca. pigiamino. Anzi, ci dobbiamo ancora lavare, perché alla fine ci siamo bloccati Bosca. e non abbiamo fatto niente. No, perché praticamente io sono andata in bagno. La testa luce sono andata in bagno. Eh. Poi, Vanessa è andata in bagno e mi ha detto: esce un po' di muco. Io ho detto: no, esce sangue. Poi è eh. andata dalla mamma. diglielo". dirglielo. te E non perché ti perché... sei spaventata no, finito, amore, no. bravo, un po', però, lì. Dopo guardiamo il video perché Vanessa ancora non lo sa che quando eravamo in bagno riusciva sangue. Eh. Allora dopo guardiamo il video Sono tipo così lo vede. Sì, Su, sulla me lo guardiamo tv. Vane, sì. Vane, devi asciugarti perché dobbiamo lavarci e mettere il pigiama. Ti do un po' di nurofen perché, eh, non so se l'hai detto, hai questo mal di gola da due giorni. Anastasia, non farle aria perché Vanessa ha il mal di gola e se tu le fai aria magari rischia che sia ammala di no, più. No, infatti l'anno scorso Vanessa a scuola di mamma Monica due volte con la Ma tu sei un po' carente di salute. Però mi fa arrabbiare perché poi cosa succede? Che si mette le maniche corte. Ieri, ieri pomeriggio eravamo giù in taverna a festeggiare il tuo compleanno e lei era a maniche corte, fa freddo. Vanessa ti devi mettere in testa che fa freddo. Perché siamo a metà novembre, non è più estate, poi stai sempre male. Eh? E invece sapete, fa freddo, ragazzi, lo che, dici tu che non fa sapete, freddo. Sapete ragazzi che se riusciva a tutte le patti il sangue eh, ma si creavano i baffi così, si faceva così, Tipo <ride> con la ah. Quella panna, con oh, panna, o no, cos'era? Il frullato barbana che aveva. Ah, sì. Allora, io ti avevo dato questo maglioncino da provare, ma direi che non è la serata giusta per provarlo perché è bianco. Oh, Poi sì. domani, se starai eh, meglio, sì, lo proverai. Se si macchia di tutto. Eh certo, infatti, Guardate è tu. nuovo. Ma sei bravissima. Guarda, veramente, tu fai delle cose Dammi che non si pastello. capisce come fai. Dammi un allora, bimbe, Guarda. sono quasi le nove e mezza, anzi, forse sono già... Ecco, sono le 9.28. quindi andiamo subito io, a lavarci. il nostro video. Eh, ho guardato Google Home. Sono io le 9.28, sì. adesso, senza fare storie, perché a quest'ora lo eravamo già lavate Guarda. e messe col pigiama, invece Guardiamo. ci siamo bloccate... Ok, se vi lavate, ci laviamo i denti, magari fino alle 10, 10 e un quarto vi faccio guardare un po' di tv. E adesso devo... shh, shh, posso shh, guardare il shh, film. Cosa c'è? No, mi sento fischio nell'orecchio. Anch'io? Ma forse è una testa... Boh, lo sento eh. anch'io un po'. Ah, ah, ah, ho no. capito, la maestra mi ha spiegato questo. Eh, di un numero a casa 5 A, B, C, D E. Conosci qualcuno che inizia con la E? L'elefante Elena è no, una... eh, l'amica la, di la, la... Elena, la mamma di, Giada. la mamma di Giada ci sta ecco. pensando. Sta... Come eh, guarda che io ho la stessa età della maestra Laura, eh. Certe no, Laura cose... Rosa. Ah, vabbè. Anch'io eh, infatti, anch'io ho 28 anch io. anni, la stessa età della maestra Rosa Ro... <ride> perché niente, niente! Perché io non ho 28 anni, ne <ride> ho 29 Ah, Anche io brava. sento un fischio. Eh. E quindi eh. potrebbe essere Aspetta, che qualcuno uno, ci voglia 5 a, a, B, B C, D, C, D, E. Conosci qualcuno che si chiama? C, Come? I. Come? <ride> e, e la I. E la I un pochino più avanti. con la I. E, e facciamo così. E arrivare fino a 2. 1, 2. Ok. B. B. G. Conosci qualcuno con la B? No, cacciamo così No, no sette. Cacchiamo così sette. Cacchiamo così Fino a 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A, a B, B, C, B, C, B, C, D, E, F, F, G Qualcuno con la G Gaia Giulia Giulia, Giulia, Giulia. Giada. Alla, così, Gaia ti sta pensando Sta pensando mm. Ma non è che Anastasia domani mi ruba la merenda? Yeah. <ride> Ah, quasi quasi, domani porto una bella banana. Così Anastasia sicuramente non me la ruba. I crostini li mangio poi a casa merenda, vero? Faccio un altro fino a 10. Dai, amore, dobbiamo andare Non ti a faccio guardare la TV. Non eh. ti faccio guardare la TV. No, lo dico in cortesia. Sì. A? Dio. Dio. a B? G? Abbi? Abbi. L10, l, l, l, l, il numero 10 è la L, dimmi un nome con la L, Laura, Laura. ok, Direi la tua lei messa lei. Si sta pensando, domani ti interroga. Andiamo a lavarci, ok Vane, ti sei messa il pigiamino, ma sì, mi raccomando, salta così ti, ti esce ancora il sangue oh no. dal naso, guarda oh che queste cose non fanno bene se perdi sangue dal naso, eh tua sorella è sparita di nuovo in questa casa sparisce sempre quindi allora facciamo una cosa uh -huh. andiamo a dormire adesso uh -huh. sembra che si sia fermato tutto uh -huh. e poi domani mattina verifichiamo come stai intanto ti ho dato anche il Nurofen per la gola speriamo che ti passi va bene allora buonanotte e ci vediamo domani se hai bisogno stanotte chiamami eh. si aprono le porte da sole degli... eccola Ciao! Dov'eri? A mai più. Sei andata a farti un giro in cabina armadio? Sì. Eh. un posso nascosto. Nel vestito bianco ci sarà un portale segreto. Mm. Cos'è che hai detto? Dove c'è il vestito bianco c'è un portale segreto. C'è un, un portale segreto? Sì. Ah, interessante. Dove ci porta questo portale segreto? Al <ride> alle Maldive? <ride> Sei spiritosa tu, <ride> eh? Eh, faccio vedere. No. Che faccio vedere? Che fai vedere? Ascolta Anastasia, mettiti immediatamente il pigiama perché si sono fatte alla fine le 10. Non mi chiedete di accendere la TV Accendiamo perché. La TV proprio un eh sì, proprio un bijou e Ci vediamo domani mattina e vediamo come stai, ok? Sì. Buonanotte! Oh, e ragazzi, allora. Il video che... sì. no. Ho detto che ci vediamo domani mattina. Quindi no. il video finirà domani mattina. Va bene? Ani, non devi far così. Le è uscito sangue dal naso. Glielo fai uscire ancora. Lo sai che se stanotte le esce sangue dal naso, macchia tutto il cuscino di rosso? È anche il tuo. Eh, sì, eh. Tu non hai il cuscino? che fila ha fatto il tuo cuscino esatto, ce l'ha adesso in mano la luna, dai qui. dai diamo la buonanotte allora, ragazzi il video finisce qui no! vabbè per lei finisce qua tanto domani mattina se per lei è finito qua noi non la riprenderemo bene buonanotte ci vediamo. <ride> ragazzi il video finisce qui ragazzi ci vediamo domani, domani mattina e allora, domani, salutiamo, no, domani, diciamo, cosa vuoi dire domani, cosa vuoi dire, ti alzi, buongiorno, ben svegli, eccoci finalmente a martedì, domani sarà martedì. Domani, diciamo alla fine poi ragazzi, se vedo sì. tavole, Va bene, se vuoi dirlo anche adesso puoi farlo nel frate, frate. Frate. vabbè nel frattempo possiamo dire a chi non è ancora iscritto di iscriversi al canale eh, se ha voglia di vedere questa psicopatica e comunque Vanessa ci vediamo domani mattina ci al il canale attivate la campanella e lasciate la campanella su vabbè buonanotte Vane, ci vediamo. Notte domani. Domani. Buongiorno ragazzi, mi sono appena svegliata. E questa notte Vanessa non mi ha chiamata. Quindi suppongo che sia andata tutto bene, andiamo a vedere insieme. Vane, bimbe. Bimbe, buongiorno. Buongiorno bimbe, Vanessa, come stai? Vediamo, sembra tutto bene, eh? Non ha sangue. Si è fermato tutto ieri sera, molto bene. Ciao amore, buongiorno, buongiorno amore, buongiorno cucciole. Vane tutto bene, eh? Sì. eh? Vediamo, ti sei già preparata per andare a scuola, tu sei già pronta, adesso usciamo. Ok, volevo solo tranquillizzare i nostri fan che stai bene, è passata una buona nottata, non ti è più uscito sangue. No. Quindi li salutiamo, gli auguriamo una buona giornata. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un'inizio in su. Ciao. Ciao, ciao.